Ciao a tutti, siamo in Accademia, oggi vi proponiamo un dolce al cucchiaio a base di ganache al cioccolato aromatizzato al caffè e una mousse di crema al whisky. Per prima cosa andiamo a porre la farina nella planetaria. In seguito andiamo ad aggiungere il burro freddo ed azioniamo la planetaria e andiamo a far sabbiare i due componenti. Quando gli ingredienti si sono amalgamati andiamo ad aggiungere lo zucchero, il sale e i semi di una mezza bacca di vaniglia e riazioniamo. E aspettiamo che tutti gli ingredienti siano amalgamati. L'impasto è pronto, spegniamo la planetaria. Tagliamo il composto e lo poniamo su della pellicola trasparente, cerchiamo di compattarlo al minimo, chiudiamo e lo poniamo in frigorifero all'incirca per mezz'ora. Adesso lo andremo a grattare su una teglia ricoperta di carta da forno e andiamo a grattare il nostro panetto allarghiamo un pochettino l'impasto sulla teglia in modo che cuocia uniformemente e lo poniamo in forno fino a doratura. Per preparare la ganache a cioccolato aromatizzata al caffè abbiamo bisogno di cioccolato, panna, picchi di caffè e glucosio. Procediamo quindi con l'aromatizzare la nostra panna, quindi versiamo la panna, picchi e il glucosio. Mescoliamo fino ad arrivare quasi a bollore, facendo sciogliere bene il glucosio nella panna. Eliminiamo i chicchi dalla panna. E aggiungiamo la panna che è stata assorbita dai chicchi. A questo punto riportiamo il nostro composto sulla fiamma e lo scaldiamo nuovamente. Adesso siamo pronti per la nostra emulsione. Verseremo in tre step la nostra panna, emulsioniamo partendo dal centro formando un nodo elastico. Allora, il composto deve risultare liscio e lucido. Quindi a questo punto prendiamo una pellicola che è necessaria, porla sopra al composto per evitare il passaggio di aria. Adesso procediamo con il preparare la nostra mousse. Andiamo a unire in un pentolino dello zucchero e dell'amido. Diamo una leggera mescolata e poi uniamo il latte e facciamo sciogliere bene gli ingredienti evitando di fare grumi. Andiamo ad aggiungere la crema di whisky e aspettiamo che si freddi un pochino. Adesso nel frattempo che la nostra crema si fredda andiamo a montare la panna. La poniamo nella planetaria con la frusta e azioniamo la macchina. Dobbiamo far aggiungere alla panna una consistenza semimontata. Qui abbiamo la nostra crema che avevamo messo in frigo a far raffreddare. Adesso andiamo a unire la panna nella crema. Seguiamo un movimento dal basso verso l'alto per evitare di smontare la panna. Adesso possiamo procedere con la composizione del nostro dolce. Adesso andiamo a necolare il nostro dolce. Diamo una leggera spolverata di cacao. Applichiamo un piccolo pezzo di foglia d'oro. E posizioniamo un piccolo riccio di cioccolato. Il nostro dolce è completo. Grazie per la visione e alla prossima!